Eccoci qui sempre a Sinergie 2022. Siamo nella seconda parte della giornata dopo la plenaria. Abbiamo i vari speech eh, dei relatori di spicco dell'evento. Sono qui con Andrea Cobianchi, eh, direttore commerciale di WeUnit. Ciao Andrea. Ciao Alessandra, grazie per l'invito. Allora, WeUnit, eh, mediazione del credito, giusto? Eh, Compravendita immobiliare e mediazione del credito vanno di pari passo. Qual è il ruolo che gioca WeUnit in, uh, in questa dinamica? Beh, intanto vi rubo e ti rubo il nome della giornata Sinergie, uh, perché certamente la risposta alla tua domanda è sinergia. Sinergia del credito nei confronti dell'immobiliare e sinergia dell'immobiliare nei confronti del credito. Uh, We unit in questo contesto uh, è nata diversi anni fa all'interno di un gruppo immobiliare quindi nel nostro dna tutto quello che il nostro mercato captive ci ha insegnato nel corso degli anni a metterci a disposizione del, del mondo immobiliare per chiudere per agevolare le, le, le varie compravendite di ogni tipo di immobile che si possa trattare uh, è chiaro che nel corso degli anni tante modalità all'interno del mondo del credito sono cambiate ciò cioè che si faceva prima del decreto 141 prima del 2010 era un mondo completamente diverso un mondo magari anche con poche barriere all'ingresso eh, e che consentiva all'agente immobiliare di svolgere questa attività andando anche all'interno del mondo del credito oggi questo è tecnicamente possibile sulla carta con le ultime norme è decisamente complicato da attuare eh, nei confronti del cliente finale perché le modalità di lavoro e tutte le legislazioni che sono intervenute nel frattempo hanno complicato in maniera importante tutta l'attività. Uh, quindi per risponderti, Unit nasce all'interno di un gruppo immobiliare. Il nostro DNA è quello di integrarci con l'immobiliare. Noi diciamo sempre all'interno del nostro gruppo, FC Group, ai nostri colleghi agenti immobiliari, adotta un consulente del credito perché con questa sinergia riusciamo a ottenere i risultati per entrambi: vendere l'immobile e vendere del denaro. In realtà, poi voi eh, cioè la mediazione accreditizia è ampia, non fate solo mutui. Eh, cessioni del quinto, eh, telemutuo, avete tanto digitale in corpo. Cosa? Um, quali sono i prossimi step di We Unit? Dove, dove vedi WeUnit nell'arco temporale di cinque anni? Uh, in tutti questi anni abbiamo capito e imparato che, da un lato, il multiprodotto, hai citato il mondo del quinto, poi vi sono i prestiti personali, abbiamo un asset creato per il corporate, uh, abbiamo un broker assicurativo al nostro interno, quindi multiprodotto è certamente la strada da seguire. Uh, io, si dice da oggi in avanti, ma a casa nostra da ieri in, in avanti. Uh, dall'altra parte come vedo We Unito nei prossimi anni certamente la multicanalità per multicanalità intendo il mondo fisico quindi ancora l'abitudine di andare all'interno delle agenzie immobiliare a incontrare il cliente ma siamo mai al 4.0 5.0 6.0 insomma quindi anche la multicanalità e l'acquisizione di telemuto fatto ormai un paio di anni fa eh, ci ha fatto sbarcare sul mondo digital che ci consente anche di aggredire quella parte di clientela, che fino a qualche anno fa magari era uh, poco rilevante, ma con, con, col tempo che passa diventa sempre più rilevante. Io porto sempre l'esempio delle generazioni, quantomeno non le mie, uh, che vivono di, di digital. Uh, questi saranno i clienti del futuro e questo cliente difficilmente entra all'interno di uno sportello bancario e aggiungo probabilmente. Anche all'interno di un'agenzia immobiliare di conseguenza siamo noi che dobbiamo posizionarci su quel mercato uh, uh, e aggredire quel mercato perché quel cliente non si posizionerà mai sui nostri vecchi mercati questo non vuol dire lasciare la tradizione ma significa multicanale per andare insomma a, a mettere a disposizione i nostri servizi a una pluralità di soggetti differenti Proviamo a fare una disamina di, per tutti quegli agenti immobiliari che magari non hanno una collaborazione fattiva con un consulente eh, del credito, con un mediatore creditizio. Dove va a inserirsi l'attività nel processo di acquisto di un immobile, della venta di un immobile? Dove si inserisce l'attività del mediatore creditizio? Mm, temporalmente diciamo. Do domanda interessantissima Alessandro perché Uh, lo sentivo anche in una tavola rotonda precedente uh, noi spesso arriviamo un po' più lunghi rispetto ai mercati americani e anglosassoni oggi un cliente nel mercato anglosassone viene sempre prequalificato prima da un collega del credito uh, e quindi all'interno di quale fase del processo all'inizio faccio un esempio molto, molto pratico se noi riusciamo a prequalificare tutti i possibili clienti dell'agente immobiliare, l'agente immobiliare è in grado di indirizzare quel cliente verso l'immobile corretto per lui. Corretto per lui significa ti faccio vedere quell'immobile perché so qual è la tua disponibilità economica, il tuo equity, e so quanto puoi ottenere di mutuo. Sarebbe ed è ancora ad oggi uh, uh, assolutamente controproducente da un punto di vista commerciale di vendita, portare il cliente a vedere. L'appartamento all'ultimo piano con l'attico, col terrazzo, per poi dirgli: Eh no, sai che c'è, caro cliente, tu non puoi averlo perché l'accesso al credito per te è inferiore. Quindi ti faccio vedere l'immobile al secondo piano. Da un punto di vista commerciale di vendita, il cliente l'hai perso certo. perché gli hai proposto un sogno, ma senza dargli poi lo strumento per realizzarlo. Quindi all'inizio del processo, prequalifica la prequalifica come diciamo processo virtuoso nella vendita, nella vendita degli immobili. E come fare a stimolare di più la collaborazione, la cooperazione tra agenti immobiliare e mediatore del credito? Eh, chi riesce ad avere l'esatta risposta alla tua domanda probabilmente tua diventa domanda. leader del mercato. Adesso è una battuta è chiaro che lo scopo di tutte le società di mediazione del credito non vi oprimi, è esattamente quella di trovare l'alchimia corretta no che noi diciamo caro collega adotta un consulente del credito uh, essere presenti sul mondo immobiliare noi lo siamo col mercato captive quindi con tutto il mondo fc group sviluppato già nel corso di questi anni uh, ed è chiaro che però hai un termine, perché una volta che copri tutte le tue agenzie del tuo gruppo, hai finito. Quindi bisogna andare poi sull'esterno. Come? Questo è un esempio. Siamo all'interno, insomma, di una manifestazione prettamente immobiliare e l'essere presenti nel mondo immobiliare uh, in manifestazioni di questo tipo e proporsi al mercato con servizi, perché il denaro lo vende la banca, noi vendiamo dei servizi. Al mondo immobiliare per chiudere sempre più trattative chiuderle velocemente profilare il cliente quindi eh, come noi diciamo all'agente immobiliare adotto un consulente del credito anche il consulente del credito deve essere presente sul mercato immobiliare perché lì sta la qualità nel mondo dei mutui non esistono solo i mutui casa acquisto ci sono svariate altre finalità ma diciamo che la qualità migliore, la finalità migliore da un punto di vista di, di, di PD del credito, come chiamano in banca, è sempre la famiglia che acquista l'immobile. Quindi la nostra presenza all'interno dell'immobiliare non è importante, è fondamentale. Se non ci sei, vieni spazzato dal mercato. Prima, eh, durante l'intervento di Deborah Rosciani sul, uh, sul palco, si parlava anche, in questo periodo molto particolare, di volatilità, tassi che si alzano, si abbassano, si, si muovono, si parlava anche di cultura da, um, da elargire al, al, al cliente finale. Eh, credi che ci sia abbastanza comunicazione in questo senso eh, sia rivolto all'utente finale che rivolto anche agli agenti immobiliari, che poi riversano sull'utente finale e come si può sviluppare secondo te questa consapevolezza finanziaria? Um. Da un punto di vista di crescita professionale, di pulizia del mercato, uh, è un percorso che io credo iniziato da una decina di anni. Uh, prima era una giungla questo, questo settore, era una giungla anche pericolosa, con un po' di animali feroci. Uh, oggi è stato molto più addomesticato, uh, però io credo che il percorso debba essere ancora ancora da farsi perché quotidianamente ti trovi all'interno della nostra categoria come in tante altre categorie del di tutto il paese, insomma, delle professionalità uh, uh, diciamo ancora da formare. Uh, noi al nostro interno lavoriamo molto uh, con la nostra Academy uh, sulla sulla professionalità, sulla correttezza, sul dire anche al cliente caro cliente no, non si può fare perché non sempre tutto riesce a fare e, e, e questo modo di operare porta sempre dei risultati uh, positivi. Lato un po' più istituzionale, che quindi non compete a noi, ma da chi governa tutto il sistema, mia personalissima opinione, se vi fossero delle barriere all'ingresso ancora più rigide di quelle che vi sono oggi, secondo me tutto il sistema uh, ne potrebbe beneficiare. Uh, Concludo, il nostro cliente va a acquistare un immobile, uh, chiede decine di migliaia di euro, non è il cliente che va a comprare un chilo di pane. Quindi non puoi sbagliare su un'attività di questo tipo. E io credo che aumentare un po' la barriera d'ingresso e aumentare la professionalità può tornare utile a tutti quanti. Sicuramente, sicuramente. E leggevo un dato che è stato pubblicato ancora quest'estate dall'osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. A fronte di circa 758.000 compravendite in Italia, solo circa la metà è stato finanziato da un mutuo. Come leggi questo dato? Cioè, L'italiano non ha una propensione al debito? Eh. Do una risposta un po' in controtendenza. Noi tutte le mattine ci, ci, ci alziamo, apriamo cellulari, computer, giornali, per chi li legge ancora, e leggiamo notizie eh, eh, le più catastrofiche possibili. Negli ultimi anni in Inghilterra dicono, crisis as usual, tutte le mattine ti svegli, prima il Covid e poi la guerra. Ormai sei abituato in questo contesto. Perché dico vado in controtendenza? Perché il sistema bancario italiano, il sistema PES Italia, ha una liquidità estremamente importante. Ci sono un sacco di soldi. Poi lasciamo perdere dove stanno, chi li ha, dove sono concentrati, eccetera. Ma la liquidità sul mercato è assolutamente tanta. Uh, è chiaro che in un momento di mercato con tassi estremamente bassi, beh, vi è tutta la convenienza anche economica nel, nel farlo. In periodi come questo, che viviamo in maniera drammatica, ma ci dimentichiamo i mutui al 10, all'11, al 12, al 13%, insomma. Uh, viene un pochino più accentuata. È chiaro che in Italia viaggiamo con un, una quota di mercato intermediato, non dal sistema mutui, ma dal sistema bancario rispetto alle compravendite, quasi al 50%. Se, se non ricordo male, prendiamo i paesi anglosassoni, è molto più elevato. Arriviamo sempre dopo, però questo ci dà fiducia per i prossimi anni perché è un mercato che dobbiamo ancora aggredire e, e, e completare. In questo momento eh, come dicevi è sempre una crisi, siamo sempre nell'incertezza e purtroppo dobbiamo convivere con questa situazione diciamo di, di insicurezza. Eh, dicevamo tassi alle stelle, eh, alta volatilità Oggi un consumatore, secondo te, um, come deve approcciarsi quando vuole acquistare una casa e fare uh, un finanziamento per l'acquisto della casa? Uh, da un punto di vista di acquisto immobiliare, beh, insomma, ognuno è libero di, di, di, di, di decidere cosa vuole, cosa desidera, dove, eccetera, eccetera. Poi tutto sommato, la bellezza e il prezzo del bene che vede ad acquistare si sì, ha un valore oggettivo ma la soggettività del bene poi influisce tanto da un punto di vista del credito uh, io penso che la prima cosa che, che l'utente finale il cliente debba essere consapevole uh, di quello che sta facendo quando prima ho detto a un cliente bisogna essere anche in grado e capace di dire no significa metterlo nelle condizioni, ci sono anche una serie di attività legali che si devono fare per la valutazione del cliente finale e di fargli ben comprendere che cosa potrebbe succedere dal tempo zero a 10, 15, 20, 30 anni il periodo di ammortamento del finanziamento che richiede. E in base a quello, come nel mondo azionario, caro cliente, quanti rischi ti vuoi prendere? Banalizzo, andiamo sul variabile, andiamo sul fisso. Potremmo parlarne per ore, ma il tema è trasferire consapevolezza al cliente in modo tale da portarlo a bordo e farlo rendere a, a confidente insomma di, di, di che cosa lo aspetta tenendo sempre presente che il mutuo non è un costo ma è un risparmio forzoso e sempre parlando di cliente finale io nella mia attività di agente immobiliare uh, Vedo spesso acquirenti che fanno il classico giro delle quattro chiese. Ah, sì, adesso vado in sette banche diverse, faccio fare dei preventivi, oppure mi dicono: ma sì, sono in banca, non c'è nessun problema. Il mutuo me lo danno. Okay? Io a tutti quanti rispondo: Guarda, che quando vai in banca, la banca ti dice sempre: Sì, che non ci sono problemi, perché sarebbe stupida da dirti no. Però il problema poi è vedere tutta la documentazione, fare l'istruttoria quindi non è così semplice. Quali sono? I vantaggi diretti di un cliente, di un utente finale che si rivolge a un mediatore creditizio. Ah, anche di questo tema ne è, ne è stato parlato nella, nella, nella tavola rotonda precedente con, con Deborah Rosciani. Uh, è chiaro che è giusto o sbagliato che sia la banca vende il suo prodotto. Che quel prodotto sia ideale a quel cliente, parliamone. Uh, è chiaro che però la banca quello quello deve vendere uh, nel mondo della meditazione del credito si hanno a disposizione una pluralità di banche uh, che possono risolvere o comunque mettere a disposizione in maniera anche un po' tailor made uh, il prodotto nei confronti di quel cliente che possa essere più adatto a lui faccio un esempio uh, semplice che io faccio che io faccia il che io abbia un lavoro dipendente o che io abbia un lavoro autonomo insomma già questo sposta uh, uh, uh, il prodotto da offrire da offrire al cliente finale all'interno poi di una pluralità di banche c'è sempre la banca col tasso più alto più basso più giusto più sbagliato e quindi andando un po' a clusterizzare la clientela che abbiamo di fronte uh, magari anche è poco bello da dire ma questo è quello che succede all'interno dei nostri uffici Abbiamo clientela alla quale diciamo: Caspita, andiamo a scegliere il prodotto migliore, che le costa meno, che è il più stabile, eccetera, eccetera, eccetera, perché lei è un cliente Prime. Esiste anche una tipologia di cliente che Prime non è, al quale diciamo: Noi cerchiamo di risolvere il problema, ma non possiamo scegliere. Andiamo a prendere quel prodotto che quella banca le mette a disposizione. Lo risolviamo al cliente la sua necessità, l'agente immobiliare collega vende l'immobile insomma tutti felici e, e contenti. contenti chiaro e per fare invece tornando diciamo al, a livello aziendale se, se uno volesse diventare un mediatore del credito qual è il percorso che deve fare per entrare in Unit o comunque per fare uh, mediazione del credito um. Parlavamo di barriera all'ingresso prima, non è chiaro che eh, l'OM, l'organismo di controllo che risponde anche d'Italia che controlla tutto il sistema e la società di mediazione e mediazione in primis si impone eh, degli step che sono dei corsi, dei corsi da seguire, un esame finale da superare. Fatto questo, il soggetto, la persona può tecnicamente svolgere questa attività, è chiaro che poi la può svolgere in due maniere, o con una società di mediazione del credito, quindi plurimandato, o può scegliere l'altra strada, gente in attività finanziaria, monomandato. Mono a quel punto, superata questa barriera, sceglierà dove, dove, dove preferirà andare. Per quanto concerne FC Group e Uunit noi eh, abbiamo una nostra accademia interna, a prescindere dalla seniority o meno del soggetto che incontriamo, e la prima cosa che facciamo è spiegargli i valori che stanno all'interno del nostro gruppo, giusti, sbagliati, ti piacciono, o non ti piacciono, noi siamo fatti così. Noi diciamo sempre che cerchiamo persone normali e accompagniamo durante tutto il percorso di vita lavorativa dei nostri collaboratori, li accompagniamo in continue formazioni perché il mondo cambia ogni giorno, sia da un punto di vista di hardware, quindi conoscenza del prodotto, dei sistemi, del mercato, della legislazione, sì da un punto di vista un po' più software, perché alla fine noi facciamo i venditori, vendiamo soldi, ma sempre venditori, venditori siamo e quindi anche una serie di attività orientate più al, al rapporto col cliente. Bene, come abbiamo visto da questo intervento non c'è solo tasso fisso, tasso variabile nel settore dei Mutui, l'ambiente è molto molto più complicato, quindi affidarsi ad degli intermediari professionali è sempre la scelta più adeguata. Grazie Andrea per il tuo contributo e proseguiamo con gli interventi. Grazie Alessandro dell'invito, buon lavoro.